Bentornati su MyFootballJersey. Torniamo a vedere le maglie delle squadre di calcio che hanno partecipato agli ultimi mondiali. Questa è la seconda maglia del Senegal in versione player. Basata sul design onnipresente di Puma per le maglie da trasferta della Coppa del Mondo 2022, la maglia da trasferta Senegal 2022 è principalmente verde con una cornice del marchio sul davanti e una striscia verde scuro centrale. Il logo Puma, centralmente sul petto e su ogni manica, è giallo, proprio come la parte inferiore della cornice. Il girocollo è rosso, con ping-ping, verde e giallo. La bandiera del Senegal, il logo della Federazione Calcistica Senegalese e la scritta Les Lions sono posizionati centralmente all'interno un riquadro rosso sul davanti sotto il logo puma la maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta che bella questo abbinamento colori mi piace tanto non mi piace tanto la casellina vuota ma purtroppo non sono riuscito a stampare il numero nella mia classifica questa prende 4 stelle come vi dicevo fatta molto bene e tra l'altro il tessuto della versione player secondo me è strepitoso. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso per una maglia che arriva anche molto velocemente, questa è arrivata in 25 giorni. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi cosa aspettate? Andate sul sito. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità.